buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione di tecnologia e progettazione oggi parleremo dei processi quindi, cos'è un processo? un processo è definito come un'entità logica in evoluzione dove entità logica per entità logica si intende qualcosa che viene eseguito dal computer e in evoluzione per il semplice fatto che nel tempo evolve cosa vuol dire questo? Vuol dire che, dato un programma o processo, possiamo chiamarlo anche, in realtà un programma è fatto li, può essere fatto di tanti processi, ma è tanto per chiarire un po' il concetto, dato un programma o un processo, l'idea è quella che, utilizzando delle risorse e avendo del tempo a disposizione, si impiegherà questo tempo per raggiungere un particolare obiettivo e sostanzialmente i processi che si utilizzano all'interno del computer sono di tre tipi, quelli indipendenti, in cooperazione e in competizione vediamo innanzitutto un esempio di processi indipendenti i processi indipendenti sono processi che eseguono compiti indipendenti tra loro quindi che non hanno cose in comune e utilizzano risorse diverse Cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio preso così dalla vita reale in modo che sia abbastanza chiaro cosa vuol dire che un processo sia indipendente. Questi due sono processi indipendenti, questi due bambini stanno facendo due compiti diversi, uno utilizza degli occhiali e un libro come risorse, l'altro utilizza la televisione e sono assolutamente indipendenti perché non si influenzano l'un l'altro. Vediamo invece... Esempi di processi cooperanti Cos'è un processo cooperante? Un processo cooperante è un processo che cioè più processi cooperanti sono processi che hanno un obiettivo comune e che devono in qualche modo coordinarsi e sincronizzarsi per arrivare a questo obiettivo comune Ad esempio ecco qua, che, persone che lavorano in parallelo potrebbero essere degli operai che devono costruire una casa che hanno bisogno di sincronizzarsi in modo che, e di seguire soprattutto un piano in modo di arrivare a qualcosa in comune, la costruzione della casa al loro obiettivo potrebbero essere dei processi che vengono eseguiti tutti uguali e ognuno fa esattamente la stessa cosa come questi uomini che stanno ognuno battendo il pezzo di ferro di questa catena Tutti processi diversi oppure un processo può essere processi cooperanti possono essere dei moduli che lavorano in contemporanea ad esempio mentre scrivete in Word un testo, un modulo che è il correttore ortografico in automatico e nello stesso tempo legge il testo e nel caso trovi un errore lo segna in rosso un ultimo tipo di eh, processo cooperante è quello che permette di condividere informazioni questi quattro Mm, questi quattro ragazzi stanno probabilmente giocando e stanno giocando con una stessa applicazione che condivide le informazioni e quindi stanno giocando, coordinandosi e sincronizzandosi tra loro un ultimo tipo di processo, come abbiamo visto prima, sono i processi in competizione cosa sono i processi in competizione? sono processi che condividono le stesse risorse come quelli precedenti, però le risorse non possono essere utilizzate contemporaneamente e in genere l'obiettivo è anche diverso, ognuno ha un obiettivo diverso. L'esempio classico è la stampante, se ad esempio una persona decide in ufficio di stamparsi il Signore degli Anelli, che tutti sanno essere un libro piccolissimo, se in quelle due ore di stampa altre persone hanno bisogno di di utilizzare la stampante, a questi non resta purtroppo che attendere che il processo principale finisca, oppure interromperlo in qualche modo per poter prendere loro il sopravvento ma dato un processo che viene creato all'interno del computer come si evolve un processo? quindi, sicuramente un processo quando viene creato parte dallo stato di nuovo lo stato di nuovo viene portato dal computer in uno stato di pronto cosa vuol dire? che il computer ha una lista di processi che sono pronti per essere utilizzati e pronti per essere eseguiti in modo che evolvano, come abbiamo detto prima quando un processo pro, eh, pronto viene fatto partire parte e va in esecuzione dopo un determinato periodo di tempo in genere il scaduto il suo time slot si dice il tempo scade e ritorna in pronto, ritorna nella lista quindi ad esempio Windows vediamo che fa diverse cose contemporaneamente in realtà il processore ne esegue prima una gli dà un po' di tempo, poi scade il tempo di questa passa al ehm, processo successivo e così via può succedere come abbiamo visto prima che ad esempio un processo venga bloccato a un altro processo perché la carta è finita cosa succede? allora la risorsa, se c'è una risorsa esaurita il processo viene messo in pausa e quindi viene tolto dalla lista dei, dei processi pronti quando la risorsa torna ok, quando eh, torna disponibile il, il sistema rimette il processo nella lista del to do, nella lista pronto quando finalmente il processo ha eseguito invece il suo lavoro viene messo nello stato definito e finalmente viene tolto dalla lista Cosa fa il computer quando un processo viene interrotto, cioè quando riceve un interrupt? Intanto si può dire che un processo può venire interrotto da, qualcosa di, da un interrupt interno come il clock, quello che dà e scadenzia le attività all'interno del processore, e da un qualcosa di esterno, ad esempio dalle periferiche di input-output come possono essere la pressione del tasto ESC o abbiamo visto la fine della carta stampante quindi riceve un interrupt che può essere di tipo interno o esterno e cosa fa il computer? ovviamente deve prendere il processo metterlo in pausa o metterlo nello stato di pronto e non deve perdere quello che sta facendo quindi dato un interrupt cosa succederà? il computer salva lo stato del processo cosa vuol dire? che salva il puntatore al processo, il suo stato interno il, inter il numero del processo, detto anche PID il contatore interno al programma, i registri del processore la memoria, i file aperti e in genere qualunque altra cosa di cui il processo ha bisogno nel momento in cui poi dà in pausa ritorna in esecuzione cosa farà il computer? lo stato viene ripristinato e il processo appunto viene rimesso in esecuzione Bene, con questo abbiamo finito la prima lezione, spero sia stata di vostro interesse e grazie.